Grazie, buonasera a tutti e a tutte, grazie alle compagne e ai compagni. Piccola recriminazione, mettermi dopo Nicoletta e prima di cremaschi, proprio mi avete voluto male. Eh? Oh. Oh, bene, sì. eh, troppa fiducia forse no, ehm, il tempo è poco quindi eh, cercherò di stringere rispetto all'intervento che avevo un po' eh, preventivato eh, per chi già mi conoscesse non sono schizofrenico io vivo di base a Palermo ma faccio parte del collettivo Ascavusa di Lampedusa da eh, quasi sette anni e vi porto i saluti delle compagne e dei compagni eh, di Ascavusa che tra qualche giorno ospiteranno un incontro territoriale di potere al popolo anche sull'isola Ehm um, Ovviamente in pochi minuti non posso fare un'analisi della situazione eh, lampedusana, brevemente a volo d'uccello, Lampedusa è una realtà che vive... A dispetto delle cifre faraoniche che vengono spese per il dispositivo eh, securitario e militare che insiste su quel territorio vive una situazione di eh, assoluta eh, assenza dei diritti di base, si è parlato di Costituzione, Lampedusa è una delle, uno dei paradigmi della non applicazione della nostra carta costituzionale, le scuole... Gli studenti delle scuole elementari fanno i doppi turni perché l'immobile eh, è inagibile. Eh, la sanità, il diritto alla salute a all Lampedusa è un perfetto sconosciuto. Eh, I servizi pubblici sono in mano aziende legate a, alla politica, all'affarismo mafioso. Eh, ma quello che sicuramente in questa sede mh, mi sento di dover eh, sottolineare e di portare a, a, a questa a quest assemblea è la questione della militarizzazione. Lampedusa è un'isola di 22 km quadrati circa, che presenta sul proprio territorio ben 8, 8 radar militari, più svariate antenne struttura di emissione elettromagnetica, sempre di natura militare e anche qualcuna civile. Eh, è disseminata di basi, quindi c'è un inquinamento elettromagnetico veramente eh, massivo, ma soprattutto è la dimostrazione di un territorio largamente, massicciamente militarizzato, in cui la popolazione perde anche il diritto a vivere gli spazi e i territori che subiscono la servitù eh, militare. Quello che noi denunciamo da anni è il fatto che col pretesto del paradigma dell'emergenziale, che dalla Val di Susa al Muos, eh, ehm, ai siti di eh, stoccaggio dei rifiuti, diventa un paradigma di governo, cioè uno stato d'eccezione che costruito dalla politica, che alimenta un certo tipo di politica come unica soluzione, sottraendo diritti, sottraendo sovranità, e torno un attimo al punto che il spagnolo prima, a cui il compagno spagnolo faceva riferimento. Le migrazioni sono diventate una grande, costruita dalla, dalla politica, emergenza umanitaria, che si è nutrita di un processo di spettacolarizzazione che ha sovresposto Lampedusa, in tutto il mondo in buona sostanza, impedendo però, creando una patina appunto di spettacolarizzazione che nascondeva la vera natura delle questioni. Un punto che noi ribadiamo, superare la logica dell'accoglienza, superare soprattutto la logica binaria che il dibattito politico mainstream ha imposto, da un lato la xenofobia, da un lato l'accoglienza, eh, quando una forza sociale impone la propria egemonia impone anche le proprie parole d'ordine non è possibile è la propria semantica anche non è possibile che noi non abbiamo un termine che non sia lo stesso che viene utilizzato per designare per denotare i centri che esistono attualmente in Italia, dobbiamo forzare si parlava di rompere le i, i, i muri, le barriere dobbiamo rompere anche questa, eh, questa barriera, superare il paradigma dell'accoglienza eh, a Lampedusa c'è un hotspot che vive in questo, in questo limbo anche eh, normativo e come, abbiamo già da tempo, eh, come già da tempo eh, denunciavamo eh, Frontex sta di fatto per impossessarsi della vecchia aerostazione che verrà utilizzata eh, come scala aeroportuale privato, Quindi su Lampedusa insiste anche tutta la contraddizione delle forze armate eh, eh, europee, di fatto, costituenti anche se ancora non del tutto definite, ma là si assiste proprio all'avanguardia all diciamo, di, di questo processo. Um, I punti che noi vogliamo ribadire, per noi, perché lo viviamo sulla nostra pelle, anche chi abita in Sicilia lo vive sulla nostra pelle, la Sigonella partono i droni, eh, Sigonella è la, una tra più la più importante base del eh, dell'Unione della, diciamo, della Nato, per noi è fondamentale rompere la gabbia dell'Unione Europea, e della Nato, che non è stata ancora nominata quest'oggi. Vado a chiudere. La spettacolarizzazione ha fatto, eh, che, che ha avuto come oggetto Lampedusa ha avuto, eh, è stata col pretesto umanitario uno strumento di implementazione della militarizzazione del suo territorio. A partire dagli anni 90, dal paradigma della Responsibility to Protect, noi abbiamo l'umanitarismo al centro del eh, paradigma giustificatorio di tutti gli interventi armati imperialistici e neocoloniali a partire dall'inizio degli anni 90. Questo va detto, altrimenti noi perdiamo la bustola e l'orientamento. Um, un una cosa che mi sento di, di sottolineare e vado a chiudere. Abbiamo assistito in questi anni a un intero settore politico che è stato ostaggio dell'egemonia liberale, anche a sinistra, non solo il centro-sinistra. Questo va detto ostaggio di opportunismi anche poltronistici e non bisogna dimenticare che nel 2011 ad avallare le menzogne di guerra che poi hanno contribuito a radere al suolo un paese che era la Libia a cento anni dal vecchio intervento imperialistico italiano c'erano delle forze della sinistra in piazza sotto l'ambasciata Libia, questo va detto, si è parlato di internazionalismo, c'è un popolo che per sei anni ha combattuto contro un processo di destabilizzazione voluto dalla Nato e dalle petromonarchie del Golfo e si chiama Siria ed è il caso di ricordare le, lo, il dissanguamento di un intero paese e di un, intera, e di un intero popolo. Quindi chiudendo, per noi è fondamentale rompere la gabbia dell'Unione Europea e della Nato e ragionare politicamente ovviamente a costruire una base allargata per poterlo portare avanti è articolare un processo di ricomposizione politica dei bisogni antagonisti a partire dalle subalternità vecchie, tra virgolette, e nuove, e quindi un ruolo di protagonismo dei migranti con la propria voce, senza che qualcuno parli in nome loro. Grazie a tutti.